realizzare una vera e propria storia sul piano cinematografico ma ho preso come esempio i classici Disney appunto per soffermarmi sulla figura di un personaggio in particolare, sulla figura dell'antagonista che molte volte viene impersonata da un personaggio cattivo, malvagio solitamente il cattivo veniva e viene descritto anche oggi in alcuni contesti come un essere orrido dalle sembianze mostruose che gode delle disgrazie altrui ed è guidato da emozioni negative come l'invidia la gelosia, questo è il quadro generale di un cattivo che Classico che molte persone sono abituate a vedere in una storia, in un film, in un libro senza però tenere conto dell'esistenza di altri cattivi con sfumature diverse da quelli classici ed vi portare come primo esempio uno dei primi motivi per cui ho deciso di fare questo video ossia il maestro Xehanort Ah, quante se ne sono dette su questo personaggio dopo l'ultimo capitolo della saga di Xehanort Kingdom Hearts 3 e c'è stata molta gente che si è messa a dire Xehanort in verità è sempre è stato buono! Non ha mai voluto fare proprio del male a nessuno! Ha cambiato i piani, ha ringraziato Sora, si è il re! De Tutte cose che non sono del tutto vere Andiamo ad analizzare la scena preliminare alla fine di Kingdom Hearts 3 Dopo essere stato malamente sconfitto da Sora, Xehanort chiarisce meglio il suo piano e il perché delle sue azioni Usare il Kingdom Hearts per repurare e resettare l'universo E gli spiega che l'universo iniziò nell'oscurità e da essa venne la luce Da cui vennero le persone i cuori Ma le persone, bramando la luce, hanno sparso l'oscurità come fosse una piaga Mentre la luce venne divorata e perciò andava tutto quanto resettato e questa cosa non è una novità di Kingdom Hearts 3 Non è un piano che Xehanort se è uscito così dal nulla Come ha fatto Palpatine in Star Wars episodio 9 Che ha tirato a voi qualche 5-6 piani Non si è minimamente capito quale fosse il suo reale piano Meglio non parlare di Star Wars 9, meglio non parlare di Star Wars 9 Comunque durante tutta la sua saga Il maestro Xehanort ha sempre lasciato degli indizi Alle volte espliciti sul perché volesse evocare il Kingdom Hearts volesse di nuovo dare vita a un nuovo conflitto tra guerrieri del Keyblade Tra luce e oscurità per esempio, se andiamo a prendere il diario di Xehanort, pagina 8 di Birth by Sleep, potremmo leggere queste esatte parole: Il mio allievo e fratello minore Eracus pensa solo in assoluto. Crede che la luce sia l'unica via, ma si dimentica che la luce non può esistere senza l'oscurità. Io credo invece che sia l'equilibrio di luce e buio che debba regolare l'ordine del nostro universo. L'esagerata quantità di oscurità ha rotto questo equilibrio, e presto qualcuno dovrà riportare la luce a governare l'universo. Sì. fortuna che doveva essere un cambio di piani così realizzato alla costa di cane all'ultimo in Kingdom Hearts 3 No, non è mai stato menzionato nulla del genere negli altri episodi della serie di Kingdom Hearts e della saga di Xehanort Minimamente una roba tutta reinventata nell'ultimo capitolo della saga Inoltre Xehanort, nonostante fosse sul punto di morire, non aveva alcuna intenzione di vedere il suo piano fallire È l'intervento di Eracus a placare l'animo del suo vecchio amico e ad aprirgli gli occhi sulla verità dei fatti lui ha perso, cosa che tra l'altro viene sottolineata e rafforzata dal flashback della partita a scacchi tra i due maestri quando erano piccoli, in cui Xehanort perde con serenità sotto lo stupore di Eracus, che non aveva mai visto l'amico accettare così facilmente una sconfitta. Ed è esattamente quello che succede, Xehanort accetta la sconfitta onorevolmente, cede il Keyblade a Sora e gli dice... Ben fatto, si complimenta con il suo avversario Gli ha fatto scacco matto Lui quindi, serenamente, dice Ok, ho perso, va bene Non è che lo ringrazia per avergli fatto capire di aver sbagliato robe del genere. Non c'è nulla di simile. Non c'è niente che praticamente viene detto da lui. Che fa intendere che si sia redento. Non è assolutamente così. Non c'è scritto da nessuna parte che un cattivo non debba accettare la propria sconfitta in maniera onorevole. Non c'è scritto che un cattivo deve sempre mantenere un atteggiamento disonorevole. Non è vero niente. Non c'è nessuna regola che dice questo. Che afferma che deve essere così un cattivo. Ed è qui che arriviamo alla domanda cruciale. Cosa determina che Xehanort sia un cattivo? Certo, i suoi ideali erano ideali condivisibili Lui voleva portare equilibrio nell'universo, Tuttavia, questo non giustifica quello che ha fatto Perché le azioni che ha fatto Xehanort Pur essendo il fine... Condivisibile, giusto Sotto alcuni punti di vista Non trascura il fatto che lui abbia compiuto Delle azioni terribili Azioni che hanno portato alla distruzione E alla rovina di molte vite Giusto per citare alcune delle sue azioni Ha distrutto la vita di tre ragazzi Ha rubato il corpo di molte persone Ha ucciso il suo migliore amico alle spalle Il suo heartless e il suo nessuno hanno combinato disastri per tutto quanto l'universo E così via Poteva avere tutti i buoni motivi del mondo Ma questo non giustifica i mezzi che ha utilizzato per raggiungere questo scopo. Queste sue azioni non passano inosservate e sono queste azioni a rendere questo personaggio un cattivo a tutti gli effetti. Un altro esempio Thanos, un titano psicopatico che voleva portare equilibrio nell'intero cosmo dimezzando l'intera popolazione universale perché le risorse non bastano, perché l'universo è limitato, bla bla bla bla senza però tenere conto degli effetti collaterali delle sue azioni, visto e considerato che ogni pianeta si differenzia in base alla politica, in base le risorse in base alla popolazione alla cultura eccetera eccetera eccetera Non sono tutti uguali Prendiamo come esempio il nostro pianeta Lo scocco di Thanos ha prima di tutto comportato Gravi danni alle catene di fornitura di cibo E varie risorse Aeree, navi, camion Tutti i mezzi che per buona parte sono andati distrutti Schiantandosi sul suolo, affondando eccetera eccetera E forse questo ha comportato anche Un notevole aumento della carestia Rispetto a quella che Thanos voleva evitare Inoltre il nostro pianeta possiede abbastanza risorse Da sostenere la nostra attuale popolazione Azione, ma esistono ancora persone che soffrono la fame per uh, vari motivi Guerre, povertà, avarizia, dispute commerciali eccetera eccetera Inoltre uno dei motivi che ha spinto Thanos a compiere tra l'azione È stato il triste destino che ha subito il suo pianeta Peccato solo che Titano fosse una luna colonizzata dagli eterni millenni fa E che quindi probabilmente il territorio non era predisposto Per poter mantenere viva una razza che in effetti era esterna, estranea a quel mondo Anche se finora per quanto riguarda l'MCU non abbiamo alcun indizio che ci possa praticamente dire come gli eterni si siano stabiliti su Titano quindi Tano sommosso da questi orribili avvenimenti è arrivato alla conclusione malata che il genocidio fosse in fin dei conti una cosa buona e questo l'ha portato a compiere tragiche, orrende e cattivazioni su migliaia di pianeti senza pensare che avrebbe potuto usare il guanto per fare cose molto più sane tipo raddoppiare le risorse dei pianeti portare la pace nell'universo, mettere fine ai conflitti no, no no no no no guerra, sangue genocidi, tutte cose che non sono per nulla caratteristiche di un cattivo <ride> assolutamente vorrei anche ricordare che in endgame aveva praticamente affermato che voleva gustarsi la distruzione completa dell'intero pianeta terra ehi <ride> alla faccia del salvatore dell'intero cosmo <ride> in ogni caso ragazzi questi sono due dei tanti esempi che potrei fare su cattivi che nonostante siano portatori di fini positivi certo condivisibili da un certo punto di vista tendono a giustificare le loro azioni immorali prive di qualunque empatia verso il prossimo caratterizzate unicamente dall'egoismo e da un senso di megalomania sotto alcuni aspetti da una sorta di complesso di dio e non lo dico solo per questi due ma potrei anche nominarvi Zamastus e per questo di Dragon Ball Super che vedendo alcune popolazioni mortali in contrasto tra di loro giunge alla conclusione che l'umanità sia un errore che essa abbia approfittato dei doni forniti dalle loro divinità che hanno fallito nella sua creazione che perciò merita L'estinzione totale Arrivando addirittura ad uccidere gli altri dei Sostenendo che non avrebbero compreso il suo obiettivo Denominato da lui stesso come la giustizia divina All Light Yagami in Death Note Che è stanco della criminalità Che è perversa in tutto il suo mondo Decide di utilizzare il potere del quaderno della morte Per uccidere tutti i criminali Quindi organizzando un genocidio di massa Proclamandosi come dio del nuovo mondo Addirittura ad un certo punto dell'anime del manga Affermerà di voler successivamente Minacciare tutti i palassiti e tutte le persone che non intendono fornire alcun contributo per il benessere della società Questo è proprio un esempio di Dio benevolo e giusto Certo, certo come certo è anche il fatto che io vi abbia portato esempi di personaggi di opere molto conosciute Ma appunto per questo motivo ho nominato questi personaggi In modo che possiate comprendere meglio e immaginare quello che intendo dire Quello che intendo descrivere per quanto riguarda la caratterizzazione di questi cattivi Abbastanza diversi che si distaccano un po' dal classico cattivo malvagio ma se volete posso citarvi altri personaggi cattivi negativi appartenenti ad alcuni cult del cinema come Travis di Taxi Driver fin del 1976 diretto da Martin Scorsese Travis è un taxista di New York con evidenti disturbi psicologici reduce del Vietnam che stanco del decadimento morale del mondo che lo circonda decide di ripulire a suo modo la città in conclusione si ritorna sempre allo stesso discorso il fine non sempre giustifica i mezzi non basta fare portatori di un bene superiore, di un fine positivo abbastanza condivisibile per permettere di giustificare azioni terribili, orribili, che rovinano la vita delle persone, che comportano genocidi di massa. E questo non è un discorso da bonario, da figlio dei fiori o robe del genere, è un dato di fatto. È proprio questa la cosa che ci rende umani, che ci rende esseri dotati di emozioni, che ci rende capaci di... Pensare di capire se una cosa sia giusta o sbagliata, se sia il caso di arrivare a tanto, puti di raggiungere un fine che di per sé è positivo. Se no a questo punto dovremmo definire personaggi come Skynet, un'intelligenza artificiale appartenente all'universo cinematografico di Cameron di Terminator, esseri buoni. Skynet in Terminator del 1984 è un programma creato dagli esseri umani che stermina più della metà della popolazione umana ritenendola una minaccia per il pianeta. E questa cosa qui, questa cosa del giusto, Giustificare ogni mezzo possibile per raggiungere un fine, un bene superiore è una cosa che si riflette anche nella realtà dei nostri giorni nella nostra storia quanti personaggi storici negativi hanno giustificato le loro perfide azioni per un fine positivo ma che in realtà era soltanto un pretesto per poter appagare i propri desideri egoisti ad ogni modo ragazzi questo era tutto quello che avevo da dire sull'argomento. Come avete potuto vedere come vi ho mostrato, come vi ho spiegato non esiste un solo esemplare un solo tipo di malvagio. Non tutti sono dei Freezer, non tutti sono dei Majin Buu sono dei Voldemort robe del genere. Ci sono anche cattivi che presentano delle sfumature particolari che in qualche modo li rendono interessanti, fanno anche riflettere li rendono diciamo anche più umani sotto alcuni punti di vista Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e vi ricordo sempre di attivare la campanellina per essere aggiornati sui miei futuri video, inoltre in descrizione trovate i link dei miei social, facebook, instagram, twitter, insomma tutte cose che potete benissimo utilizzare per stalkerarmi e noi ci rivediamo appunto con un nuovo video, bye bye gente!